Dirti una cosa Riete. Dimmi tutto Ci sono rimasto male su una cosa Su cosa? Eh. Prova a immaginare Ma che? È una cosa tra me e lei Ma che c'entra con uh, il festival No, una cosa che... Una è... cosa che c'entra... Con prima C'entra con Federico C'entra con Federico eh. Io lo so cosa... cosa ci sei rimasto male Ma proprio tanto Alle Iene Hai parlato di me alle Iene? No No? <ride> <ride> hai parlato in un'intervista e hai detto che sei venuto al mio concerto e non, vole non, ah, okay. e non volevi venirci. Ah ok, vabbè perché cioè che ne so, no, allora. Hai detto che non volevi venire no, al no, mio no, concerto no, no. e tu papà obbligato. No, no, no, no, no, no, no, no, è andata così. <ride> Io avevo 13 anni. Il tuo ed ero... primo concerto. E sono tu sei stato. Stato mio primo... sei stato il mio primo concerto, ok? Tu sei stato il mio primo concerto bello. Sì, il problema è che non voleva venirci. No, ma... ma poi mi sono divertita tantissimo. Mi ricordo che stavi, stavi nella palla, che era bellissimo. Mi sono divertita un botto, però a 13 anni io volevo.